Le costruzioni, grazie alla potente spinta degli incentivi fiscali, crescono nel 2021 e nel 2022, ma nel 2023 invece si registra un sensibile rallentamento. I servizi, dopo aver chiuso il 2021 con un più 3.8%, accelerano ulteriormente nel 2022, per poi manifestare segni di rallentamento nel 2023. L'elaborazione dei dati, spiega il segretario generale Marco Rannellini, ci permette anche di prevedere un plausibile andamento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 delle famiglie, aumentata in modo considerevole nel 2022, evidenzia una successiva fase di assestamento. Sul fronte occupazione, infine, per quanto riguarda gli occupati, ad un positivo bilancio per l'anno 2022 dovrebbero far seguito andamenti moderatamente positivi anche negli anni successivi.